Una dimostrazione di principi cristiani, parte 1. Noi non dobbiamo solo pubblicare la teoria della verità, ma dobbiamo darne l'illustrazione pratica nel nostro carattere e nella nostra vita. Le nostre case editrici devono presentarsi al mondo come un esempio di fedeltà ai principi cristiani. Cristo stesso sarà alla testa delle forze operanti. Egli desidera che il suo popolo manifesti nella propria vita la superiorità del cristianesimo su qualsiasi altra filosofia secolare. Mediante la grazia è stato provveduto che in ogni nostra attività sia dimostrata la superiorità dei principi di Dio su quelli del mondo. Noi dobbiamo far vedere che procediamo su un piano molto più elevato di quello in uso del mondo. In ogni cosa noi siamo invitati a manifestare un carattere puro, dimostrando così che la verità accettata e praticata rende coloro che la ricevono figli e figlie di Dio figli del re del cielo corretti nel loro modo di agire fedeli, sinceri e onesti sia nelle piccole che nelle grandi occasioni della vita in tutto il nostro modo di agire anche in quello che si fa meccanicamente Dio intende che si rivegli la perfezione del suo carattere la precisione, l'abilità, il tatto, la saggezza e la perfezione da lui richieste nell'erezione del tabernacolo terrestre, Dio vuole che si ritrovino in tutto quello che viene fatto al suo servizio. Ogni operazione condotta dai suoi servitori deve essere pura come l'oro, l'incenso e la mirra, che con fede sincera e incontaminata immagino in d'Oriente offrirono a Gesù.